Yeah. Ciao a tutti, bentornati ciao. a questo nostro appuntamento dei viaggi del venerdì. L'ospite è già in studio, um, ma ve lo faccio vedere tra un attimo. Prima volevo dirvi che oggi c'è una novità, ciao Luisa, che um, saremo in diretta in contemporanea su instagram e su facebook per questo da instagram stiamo provando vedrete un po uno schermo strano mi vedrete solo me um, nello schermo ma ci proviamo ci proviamo perché um, il nostro ospite di oggi mi ha detto che preferisce pedalare invece che passare il tempo sui social network e quindi eh, oggi dobbiamo fare questo strappo alla regola e avere un combo di diretta, eh, come dice Silvia. Bene, facciamo entrare subito eh, l'ospite. La puntata di oggi si intitola l'alare, significa anche... e lo scopriamo con Giancarlo. Ciao Giancarlo, ben entrato! Ciao! Addo. Ciao, grazie, grazie Alan, grazie. Ciao, sono contento di essere qua tra voi. Eh, saluto anche chi ti sta e ci sta vedendo in questo momento. Eh sì, perché già parecchie persone stanno già commentando, tu non li vedi, ma poi te li, eh, te li, metterò, sì, sì. E, e li metterò a schermo per chi eh, segue la diretta da eh, Facebook. Quindi ricordo a chi ci ascolta, visto che li hai nominati, che possono tranquillamente fare domande di certo, qualsiasi sì, tipo. Sì, che ne sì, hanno. E, sì, sì, sì certo. Sia su Facebook, sia su Instagram e le leggeremo in diretta. Spero che l'audio si senta bene, abbiamo fatto copiose prove eh, nei giorni scorsi e partirei subito chiedendoti... Uh, da dove ci, ci chiami, dove sei in questo momento e uh, se vuoi raccontarci qualcosa del tuo carattere. Certo, certo, volentieri. Ho cercato di eh, presentarmi al meglio, ma questo è tutto quello che ho potuto fare, quindi scusati Alan con i tuoi partecipanti. Comunque io sono a Cesena e sono dove... Dobbiamo ancora essere quindi a casa e sono qui con un gran piacere di raccontarvi se vi andrò di ascoltare l'esperienza che ho fatto io, una delle ultime, anzi, proprio in ordine cronologico, l'ultima perché risale al 2018. Poi il titolo che ha voluto dare Alan a questa presentazione perché insieme abbiamo pensato che ci sono anche dei messaggi altri tipi di messaggi che si possono dare attraverso eh, la pedalata o l'uso della bicicletta e del cicloturismo in generale e, comunque sì sono un cicloturista devo dire da neanche troppo Tempo, forse da che ho acquistato le borse Ortlie da Alan e quindi potrebbe essere sì, è vero, è vero. Io ho ancora le borse di Alan. Le sue. e Nelle foto se scorrono, casomai si vedessero quelle. Sono le borse che l'amico Alan mi ha ceduto. Potrebbe essere una decina di anni che che ho eh, sostanzialmente <coughs> messo in atto questo tipo di, di passione che è arrivata poi eh, gradino dopo gradino eh, da che ho iniziato ad usare sempre meno la macchina e, e ho iniziato ad usarla poco partendo dal luogo di lavoro che dista 15-16 km da casa per cui... Iniziando ad andare in ufficio in bicicletta ho poi scoperto che c'erano delle dimensioni più belle, più nuove e cose che con la macchina non avevo visto e provato e adesso qui non mi dilungo. Comunque e da lì è iniziata questa voglia di stare sulla sella che per un po' di anni qualche annetto, eh, si è limitato appunto al trasferimento casa-lavoro-lavoro-casa. a Poi mh, ho voluto fare qualche cosina in più, ho iniziato uno dei primi periplo, quelli che chiamiamo periplo per dire che parti da un punto e ritorni a quello stesso facendo un giro, così come poi anche Alan ha fatto con eh, il suo percorso in Europa. Io ho iniziato con la costa adriatica sul, sul lato italiano e sul versante opposto, poi un periplo dei parchi americani, molto bello, ma adesso Alan non so se qui è il caso di fare un elenco di queste cose. O... Certo, se pure... vuoi aggiornarli... sì, sì, titolarli, sì. volentieri. Sì, dopo, eh, sì, in ordine cronologico, prima dei parchi americani, c'è stato il periplo iberico che eh, mi ha portato sul cammino di Santiago, che era un'esperienza che volevo fare. E volendo fare quella ne ho poi approfittato per farmi tutto il giretto della Spagna nord ovest sud est insomma per chiudere anche lì il quadrato ideale e poi c'è stato il periplo islandese che è stata un'altra esperienza veramente forse unica dal punto di vista eh, dell'offerta naturalistica e di che cosa la natura mi ha fatto veramente vedere perché poi bisogna dire sì che ogni viaggio ogni esperienza porta in sé qualcosa che è sempre diversa dall'altra e non è un discorso fatto e scontato, ma in realtà c'è il percorso che ti tocca più perché fai incontri di persone e di luoghi e l'altro viaggio che invece ti tocca più perché la natura ti fa vedere come l'Islanda mi ha dimostrato delle cose e quindi è stato forse proprio sull'onda di questo novità del capire che ad ogni viaggio c'era sempre qualcosa che ricevevo, diverso da quello che avevo ricevuto, che mi metteva la voglia sempre di, appena finito uno, in pratica programmarne un altro. e Così ho accumulato un po' di, eh, di giretti, diciamo, fino a ad un attraversamento questa volta non in senso circolare ma longitudinale eh, del, eh, del Great Divide che è un percorso sterrato che parte dal Canada e arriva al Messico. Questa invece è stata un'esperienza sostanzialmente più fisica per tutta una serie di componenti che lascio immaginare perché erano comunque... 5.000 chilometri, sei stati, altitudini spianate, deserti, piogge, freddo, cioè c'era una variabilità di condizioni che ha messo qua invece il fisico un pochino più a dura prova rispetto agli altri. E posso andare avanti? Continuo, no? Ok. Quindi ancora su, sulla, sulla scia di, di volere scoprire... Esattamente. No, eh, mi sembra... Tu, tu hai, hai... Ti sento a tratti, scusa Alan. Continua, continua. Ok. No, eh, ho fatto questa così differenziazione fra un tipo di viaggio e l'altro, un tipo di destinazione e l'altra perché in, in realtà ognuna, ripeto, ha una sua componente che ti porti dentro e che magari le fotografie poi possono dimostrare, però qualcosa ancora eh, secondo me eh, c'era che si poteva scoprire, c'era Sentivo che c'era qualcosa, non è maturata subitissimo, però negli ultimi viaggi, prima del 2018, eh, sentivo che pedalare per eh, attraversare luoghi, per vedere panorami, per vivere l'esperienza del contatto umano della persona che non conosci e che ti apre le braccia, comunque sentivo... Che c'era qualcosa che nasceva dentro e infatti così, così è stato. Ma da lì è accaduto in un attimo. In pratica, eh, mi sono proposto di contattare una onlus organizzazione no profit per eh, capire come la bicicletta avrebbe potuto anche portare tra virgolette, un messaggio essere di aiuto in qualche modo. E devo dire che lì si è veramente aperto un mondo e a metà 2018 sono partito per il Madagascar perché eh, la, la ONLUS che ho contattato, ma che non sapevo neanche che cosa eh, potesse essere avvicinarsi ad una ONLUS, eccetera, eh, però Fortuna vuole, caso vuole, eh, che questa ombus avesse progetti, italiana, veneta, mh, avesse progetti in atto. Siamo tornati ma manca l'ospite. Sei sparito? Eccoci allo... qua, siamo tornati. E oggi ci sono un po' di problemi di connessione. Eccoci tornati. stavi Dicendo ehm... sì, mm. sì che c'è stato quest questo contatto con una onus italiana, eh, Veneta, che aveva appunto progetti in atto eh, in Madagascar che riguardavano alcuni aspetti ambientali, sociali, eh, culturali e ce n'era uno in particolare che mi ispirava e si trattava e si tratta ancora eh, dell'assistenza che questa ONLUS offre ad un centro eh, di ritrovo, sostanzialmente, perché poi vi dirò e vedrete che essendoci arrivato è una casa di due stanze e mezzo, voglio dire, è un luogo dove... <coughs> in quel paese così povero dove ovviamente la, eh, vivere è veramente legato a un piatto di riso ve la dico così ma è veramente così e crescere sulla strada è un attimo e di conseguenza anche tutto ciò che eh, ne comporta quindi questa Onlus con un progetto eh, che si chiama Fanuvu e che è scritto Fanovo che vuol dire appunto Unione e condivisione in Malgascio eh, tutela questi ragazzi offrendo a loro uno spazio dove ritrovarsi. Mi senti Alan? Non so se mi sentite. Ti ho perso, Alain, di mese. Posso continuare o attendere che ti ricolleghi? Mi senti? Io ti sento, adesso ti vedo anche. Eh, Forse c'eramo un attimo disconnessi. sconnesso. Allora, ricapitoliamo, uh, ricapitoliamo dove siamo rimasti. Si vede che tutti stanno facendo la diretta oggi pomeriggio, um, <ride> ma anche noi vogliamo continuare a farla. Quindi insistiamo, no, um, va, bene. va bene parlando del prima ci hai introdotto il tuo modo di, diciamo di viaggiare classico. Però a un certo punto dicevi che hai scoperto un modo, diciamo, il tuo modo di viaggiare si è evoluto. E questo secondo me sì. è molto molto interessante, perché sei venuto a conoscenza di come, uh, sia tramite la tua esperienza, sia tramite probabilmente proposte che ti sono arrivate e persone che hai conosciuto, ad entrare in contatto con uh, una onlus. E... Sì ancora prima di entrare in contatto direi che dal, dai tuoi viaggi in bicicletta hai capito come eh, le persone sono assolutamente danno assolutamente, assolutamente un valore aggiunto al viaggio giusto? Assolutamente, assolutamente. Onlus eh, ci puoi brevemente dire dove sei stato e, e magari cosa troppo qua eh, Guarda il il progetto della ONLUS è quindi la, la sussistenza economica, e la guida a distanza, il coordinamento a distanza di questo gruppo di giovani che vivono la loro giornata lì dentro, dedicandosi alla lettura, all'insegnamento per quanto possibile e anche all'apprendimento della musica e eh, questo centro si trova in una cittadina ma neanche tanto piccola eh, malgascia che si chiama, si chiama Fianaranzua circa 400 km a sud della capitale Antananarivo Antananarivo è la capitale del Madagascar e si trova esattamente al centro, per cui eh, l'idea di unire una pedalata al eh, sostegno a questo progetto della Olus si è trasformata, come da pagina Facebook vedete, in una pedalata per sostenere Fanuvu. E, per me era tutta una novità, era una novità parlare di eh, soldi da raccogliere a favore di queste persone, pensare di andare in un paese così povero perché non avevo mai neanche pedalato in un paese tanto povero, quindi ci sono stati diversi elementi, forse adesso li esprimo anche in confusione ma di, eh, di organizzare un pochino le idee eh, quello che sostanzialmente mi ero ripromesso di fare che insieme alla onlus avremmo voluto avere era una disponibilità a raccogliere un'economia quel che si fosse potuto raccogliere per poi destinarla al centro e fare sì che i ragazzi potessero migliorare la loro condizione e poi dopo vi dirò che alla fine insieme a loro che che li porto dentro al cuore tutti, eh, eh, Loro, con, con loro abbiamo deciso che c'era una cosa che volevano veramente e che amavano poter avere, ve la dico dopo, insomma l'hanno ottenuta. Quindi si è trattato di pensare da un lato ad un progetto crowdfunding con una piattaforma che gestisse questo progetto dove io attraverso i social o chi mi conosceva o chi era conoscenza del progetto eh, cercava di eh, pubblicizzare eh, piattaforma crowdfunding dalla quale mh, accedendo poi uno faceva la, la donazione ho raccolto 3.000 euro mh, non è una cifra per noi però pensate che ehm, con un euro si sfama una famiglia di quattro persone, circa, eh, riso, verdura, ecco, per cui... Un euro allora a pasto? come Un euro a pasto? Sì, e quindi vi rendete conto che... Che quello che siamo andati a raccogliere è stata una grande cosa. Quindi si trattava di, da un lato, creare questa, questo progetto su una piattaforma crowdfunding e dall'altro io pensare a quale tipo di percorso avrei fatto, fermo restando, che in Madagascar ci sono due strade e non è che fosse così imbarazzante scegliere il percorso, cioè una che attraversa da nord a sud e l'altra... Eh, quella centrale a croce per cui le strade sono quelle. Essendo la capitale al centro e il, la città di Fianaranzua dove c'era il centro Fanuvo che io avrei comunque voluto eh, raggiungere era nei miei programmi conoscere i ragazzi, perché conoscerli e stare con loro era parte del progetto eh, che poi dopo vi spiego. E in pratica il percorso in che cosa è consistito? In 1100 chilometri dalla capitale verso sud eh, fino a Manghili, Tulear, che sono le città che si affacciano sul mare e attraversando un po' di difficoltà. Come Alan? Quanto sei rimasto nel paese? In tutto? Eh, allora, io ho impiegato 30 giorni circa, ma perché ne ho trascorsi una decina eh, con i ragazzi per fare delle attività con loro eh, sia in andata che in ritorno. Uh, li ho incontrati due volte, sì. E, um, I chilometri non sono tanti, però in un contesto di quel tipo dove muoversi da un luogo e pedalare su una strada che ti deve portare all'altro luogo, devi sapere dove arriverai già prima di partire, perché onestamente non è proprio molto suggerito dormire all'abbiaccio come molte volte facciamo con la tendina, Alan lo, lo sa che la piantiamo sotto un albero e lì ci fermiamo, beh diciamo che lì in tutta onestà non voglio né dire di più né dire di meno, io non sono poi un eroe di quelli che vuole mh, trasformarsi in questa sorta di, per cui ho sempre di ho sempre pianificato gli spostamenti in misura di dove avrei poi trovato un luogo per fermarmi, sicurezza mia, sicurezza della bicicletta, eccetera. Anche se detta così può eh, incutere un po' di, io vi assicuro che non mi è successo, non solo non mi è successo nulla, ma sono tornato con tutto ciò che avevo e il senso di paura non l'ho eh, sentito così tanto però ve la dico per dire 15 giorni dopo il rientro in, nel cortile di casa mi hanno rubato la bicicletta quindi ho detto sono tornato a casa è vero no. <ride> dico, sì non mi è successo nulla ragazzi di niente a casa ed io e io ero in casa, ma questi sono i classici furti che conosciamo eh, tutti. Sì, sì, un, le due ore che ti fermi in casa, lasci la bici in cortile, cancello chiuso, non si sa, scavalcato, eccetera. Comunque, questo senso di paura non l'ho... Mi aggancio al senso di paura per dire che non l'ho avuto perché una delle esperienze che mi fa dire che il Madagascar ce l'ho nel cuore che le persone che ho incontrato me le porto ancora dentro è proprio perché oltre a tutto il resto quello che ho potuto vedere eccole le tue borse e, <ride> e la tua... bici che non c'è più ma dove, ma dove sarà sta bici adesso? <ride> è proprio il capire, toccare con mano come in una così grande povertà materiale ci sia, io la dico in questo modo, una all'opposto ricchezza interiore che è veramente grandissima. Ecco, il popolo malgascio che ho incontrato mi ha veramente regalato questa consapevolezza che non credevo che in tanta povertà esistesse una così, ma anche vi dico dignità, perché perché era una, è insomma, una povertà che non la vivono da eh, persone che soccombono sotto questa... Non so, le, se le foto le potete vedere, ci sono i bambini che sono anche sempre sorridenti, ma loro lo sono per natura, vabbè, questo ci sta. Eh, però posso dire che ho trovato, oltre che a tanta... Eh, disponibilità e appunto riconoscenza, anche una dignità umana che, beh, che sono un pochino dei valori che adesso diciamo, come va detto, insomma noi con le nostre diffidenze da occidentali, che siamo. che ma dobbiamo parlare di bicicletta, non di questo, ah, mi sembra che sto andando fuori tema. No, assolutamente, di bici ne abbiamo già parlato abbastanza, io sono curiosissimo, tu sei un intrattenitore fantastico, quindi... Uh, io non voglio neanche uh, interromperti più di tanto, a me interessa proprio tanto questo aspetto uh, che tu hai ritrovato, queste caratteristiche che tu hai ritrovato nelle persone che poi sono, fanno parte della comunità che tu hai, hai aiutato. Ecco, se ti va, prima di entrare nel dettaglio di quello... Eh, puoi, possiamo fare un percorrere un po' il, il tuo percorso in bici tramite le foto che mi ha che ci hai mandato. Tu le vedi, giusto? Sì, eh, bene. Sì, sì, le foto le vedo. Eh, questo è, è ciò che, ti, che, che vedi pedalando la strada N7, perché quella centrale da nord a sud è la N7. Eh, ¡Ap! A parte che paesaggisticamente anche il Madagascar è veramente di una bellezza unica, eh, basti pensare che. Ecco, questi sono i ragazzi del centro FANUVU, eh, che Al mio arrivo, dopo 5-6 giorni dalla partenza, li ho raggiunti perché i chilometri erano 400 e rimanendo con loro si sono addirittura organizzati con delle vecchissime biciclette. E un giorno arrivo al mattino da loro e mi fanno questa sorpresa, per cui siamo partiti insieme eh, per questa pedalata eh, verso un villaggio dove loro mi hanno condotto eh, per incontrare un anziano, un'anziana persona che è l'unica rimasta in Madagascar che costruisce uno strumento, ragazzi se mi viene il nome ve lo dico, e lo costruisce eh, con le zucche svuotate ed essiccate al sole ma senza buttare nulla di questa zucca e eh, quindi recupera tutto adesso se capiteranno le foto e siamo arrivati in questo villaggio eh, che ha due zucche una no. pie, piena d'acqua e un'altra sopra e si batte eh, no, è a corde, è uno strumento è a corde c'è anche la foto adesso questa è l'occasione questa foto è l'occasione per dire che cosa mi è successo quando ero lì, cioè eh, frequentavo il centro con i ragazzi e apro parentesi per dire che non, me ne sono reso conto solo eh, sul posto che stranamente il Madagascar pur essendo stata una colonia francese c'è una mh, larghissima parte della popolazione giovane che parla italiano che parla un buon italiano, un discreto italiano. Questo eh, mi sono dato una spiegazione che se volete ve la dico eh, perché ho trovato poi solo quella eh, e semplicemente, ecco guardate, secondo me, mh, sì, ho detto dell'Islanda per dire eh, che mi ha offerto de dei panorami incantevoli però vi assicuro che il Madagascar ne ha altrettanto, perché è all'80% flora e fauna sono autoctone, quindi eh, non solo i lemuri eh, oppure anche alcune vegetazioni come il baobab si trovano, ma perché sono è, è all'80% flora e fauna autoctona. E, eh, questa... Eh, guardate l'ordine di questi ragazzi che se pensiamo ad una scuola, se pensiamo a un momento eh, di riflessione in una nostra scuola, immaginiamo del casino, del buttassù. Questi erano tutti in attesa di mangiare insieme, coordinati, uniti e rispettosi. E qui siamo dentro una istituto eh, gestito da un'altra onlus italiana, la Mondo Bimbi, la quale Mondo Bimbi gestisce questa, questo edificio dove eh, vengono appunto al mattino e vanno la sera un certo numero di ragazzi oltre 250 e lì possono arrivando fare colazione, e pranzare e andare a casa con la cena. Questo ve lo dico perché chi riesce, chi è, chi può arrivare a questa situazione qua è salvo. È salvo perché ha la possibilità e la garanzia di mangiare, e che non dimentichiamolo, è la cosa prima, unica e fondamentale. E questo è un momento di, di riflessione. Comunque il fatto del loro conoscere molto bene l'italiano è perché strada facendo in anche paesi meno grandi, sì della capitale ma anche di Fianaranzua, ho incontrato tantissime organizzazioni, diverse organizzazioni italiane che operano nel mondo dell'assistenza culturale, dell'assistenza medico eh, medica e come anche la cito perché l'ho conosciuta e merita di essere nominata Elisa Sala, che è un medico emiliano che gestisce ehm, la mia vita, un'associazione appunto Onlus. E poi il dottor Francesco che opera e fa delle chirurgie ortopediche, sempre in questo centro dove c'è Elisa. Ho trovato molte, molte realtà, uh, matrice, come tante realtà che uh, operano in vari settori, in vari aspetti, per aiutare questa, questa comunità. Sì. Particolare quello dove sei stato tu, eh, in, in che modo aiutava questi ragazzi, cioè principalmente anche da dove venivano questi ragazzi? Perché te hai detto che loro erano già i fortunati che erano riusciti a arrivare a, a, in, quel, in quel luogo, in quel momento, in quella comunità, questo, questo, questo luogo qui dell'immagine che abbiamo adesso è Uh, in un'altra città diversa da Fianaranzua ed è un'altra organizzazione sempre italiana ed è la Mondo Bimbi quella per la quale sostanzialmente io ho creato con loro la piattaforma crowdfunding si chiama Avericu ed è Veneta loro hanno un progetto di sostegno dei ragazzi di questa casa Fanuvu dove i ragazzi di Fianaranzua vanno giornalmente per prendere lezioni di italiano lezioni di eh, inglese o imparare a suonare musica o adesso fortunatamente ve lo dico perché ve l'avevo anticipato quello che siamo riusciti. Io ho ritenuto che fosse una cosa importante, poi se qualcuno mi vuole correggere per carità, però eh, quello che secondo me uh, a questi ragazzi così giovani, ciò che ho sentito che a loro mancava, era proprio quello che noi abbiamo comunemente a mano e che ci dimentichiamo dell'importanza, che è la connessione a internet, in questo luogo dove loro eh, si ritrovano io ho subito pensato ma se loro avessero una connessione a internet che li apre un po' come delle finestre sul mondo e allora di lì è nato questo eh, progetto che adesso ha un coordinatore sul posto eh, che dà la possibilità ai ragazzi perché internet poi l'abbiamo fatto è arrivato, e adesso i ragazzi navigano hanno due computer mi scrivono e Dopo due anni mi ringraziano ancora e basta, non c'è bisogno. E il coordinatore, eh, diciamo, che eh, coordina come coordinatore i ragazzi con lezioni online mh, di tutti i generi, a volte legate alla musica perché è uno degli elementi base, lì hanno avuto in donazione degli strumenti e poi, non so perché, ma queste persone hanno una musicalità dentro che io eh, sono tutti intonatissimi hanno tutti una capacità di è enorme incredibile e io ci tornerò in madagascar e vorrei tornarci sempre per fare qualcosa in questo senso comunque Adesso mi sono veramente perso, non so dove, dove siamo. Adesso andiamo pure avanti con il tuo viaggio e vediamo questa terra bellissima. Mm. Ecco, questo, questa è la realtà che vedi attraversando il Madagascar. Eh, il lavoro manuale eh, è, è molto, molto, molto anche al femminile e qua lo potete vedere. Queste, hanno trasportato per ore, io mi sono fermato lì a vedere quanto avanti Indre facessero del grano, credo, e, e andavano e lo scaricavano, andavano e lo scaricavano, quindi eh, in queste enormi spianate di, di, di colture, di montagne, di verde, eh, c'è anche tanto tanto eh, lavoro manuale eh, ho pedalato su questa strada appunto verso sud perché il mio progetto era di arrivare a Tuleare in fondo e percorrere questa strada qua e se le vuoi far scorrere potrebbe, ogni, ogni immagine ha, ha qualcosa insomma ecco perché Qui eh, i, i bimbi che hanno, mi hanno visto arrivare in bicicletta non ce l'hanno veramente fatta, mi hanno assalito, con, non so se fra i tuoi ascoltatori in questo momento c'è qualcuno che ha visto un paese povero, e per povero intendo a questi livelli qua, però non ce l'hanno fatta, sono saltati su bicicletta e, e sono... Tutti i momenti che ti arricchiscono veramente tanto perché ti riportano alla naturalità delle cose, delle azioni, eh, del modo di, di, agli slanci, agli affetti e che, che forse un pochino ci siamo dimenticati. In ogni caso qua eh, siamo a Murundava che è eh, a metà circa del percorso un po' più a est dove c'è il famoso eh, viale dei Baobab eh, che vi assicuro l'ho pedalato due volte sono 10 km andare 10 tornare ma l'ho voluto pedalare con due diverse luci del giorno al mattino e al tramonto perché c'è una sequenza di Baobab che sono giganteschi che li, sapete che cosa sono e le loro dimensioni e, e ecco eh, vi assicuro che che è un e vivono e vivono ai lati di questa via di, di sabbia dove ho forato ma vi dico dove ho forato perché quando sono sceso dalla bicicletta che mi sono messo le mani sul berretto perché ho tirato lì un, una parola, e, ma tempo di realizzare che, che stava arrivando qualcuno e c'era il bambinetto che mi ha voluto lui riparare, cambiare. Cioè, io ho assistito al ragazzino che cambiava, cioè, faccio per dire aneddoti, per dire come mi hanno portato al ha delle condizioni di, di condivisione delle cose alle quali non, non sono, non so se, altri, se per altri non è così. E il senso dell'ordine, ragazzi, della simmetria, della geometria, del mettere le cose con una arte che io non le, non le ho viste altrove, cioè, ma la pazienza di impilare gli agrumi, le mele, sempre in un ordine che a me ha lasciato, e ho fatto anche una carrellata di immagini delle loro vegetazioni e delle, de, de, delle loro orticolture che vendono poi a bordo strada, insomma, quindi <coughs> e, uh, hanno anche questo. Questo al centro sono io, al lato sono quattro dei ragazzi che frequentano il centro, e Loro poi hanno voluto riconoscere ognuna delle singole persone che hanno donato qualcosa alla piattaforma crowdfunding, eh, perché al mio arrivo la prima volta e al ritorno la seconda, ecco, hanno fatto ognuno di proprio pugno eh, questo Misha Utra che è un grazie in malgascio con il nome e il cognome del donatore e abbiamo fatto una lavagna, una bacheca sostanzialmente, dove li abbiamo appesi tutti e, e ai donatori poi è stata inviata una mail di ringraziamento con la foto di chi ha scritto il ringraziamento di loro pugno. Eh, io sto rivivendo, ragazzi, quel viaggio, quel progetto, quella cosa lì eh, questa è la casa ora uno si immagina è questa al secondo piano questa è, è dove i ragazzi si ritrovano che cosa posso dire di tutti i dettagli e tutti i particolari sì sul panorama e sul paesaggio forse ci sto spendendo poche parole Ecco, qua c'è una foto di gruppo più grande ancora. Questa è proprio l'aula, l'aula la, dove loro studiano e, e si ritrovano appunto. E, dicevo, forse Alan, sto spe, spendendo poche parole sulla pedalata in sé, ma sostanzialmente è stato un partire da un punto, arrivare all'altro, fermandoci a metà, fermandomi a metà dove poi ho incontrato la comunità sì. no ma guarda anche eh. al pubblico adesso abbiamo qualche domanda ti passo la domanda Prego. di Silvia Me la leggi tu? Quale può essere il primo passo per una persona che volesse intraprendere un'esperienza simile? Quindi credo intenda un'esperienza di uh, volontariato in questa maniera. Qual è, è il tuo consiglio? Beh, guarda Silvia, io ti posso dire mh, seguire il proprio istinto e sentire verso quale direzione sei più eh, sostanzialmente... Eh, portata. Perché c'è stato qualcuno, qualche persona che mi ha fatto questa domanda, anzi eh, proposte più che altro di ragazze che eh, sentivano molto vicine a loro il problema della salute, della tutela eh, della salute e quindi un po' come Elisa Sala sta facendo in questo centro dove cura una cosa che, che sembra strana, ma poi nemmeno tanto strana, lei eh, cura i, i tumori al seno alle donne e arrivano lì tantissime donne per fare queste, e a queste ragazze ho detto avvicinatevi a che cosa voi vi sentite? Più portate a fare ecco, io questo fatto dell'interazione con qualcuno del... mi piaceva l'idea che ci sarebbe stato ecco perché ho scelto questo Lisa, perché eh, c'erano anche progetti eh, gestiti da persone sul posto che riguardavano le culture biologiche eh, l'educazione al turismo anche eh, come guide turistiche eccetera però questo fatto di poter partire e incontrare i ragazzi, gli stessi per i quali tu avresti potuto fare qualcosa e donare a loro qualcosa, veramente mi ha tenuto molto, molto vivo. Ma da quando ho prenotato il volo e fin da qui sono arrivato, io sentivo molto forte questa bellezza che sarebbe stato, stata poter incontrare le persone per le quali stavo facendo qualcosa dimmi se ti ho spiegato più o meno assolutamente credo di sì c'è anche qualche saluto complimenti grande Giancarlo e... Ma... sono i miei amici che hai incontrato probabilmente al mio arrivo dal, dal viaggio ah, sì, sì, è vero eh, ascolta Giancarlo Adesso che eh, tu, tu sei, sei qui, stai in qualche modo continuando questi progetti, ehm, soprattutto insomma quello della rete e quello della, di Fanovo. Guarda, io eh, sarei ripartito eh, se leoni lo avessero permesso e eh, avrei un'altra parte di Madagascar quella nord sempre eh, sostenendo qualcosa e qualcuno perché ormai ormai, sostanzialmente avendo dimestichezza con un po' tra il paese è con mano è naturale piuttosto che lanciarsi in qualche cos'altro visto che comunque la parte nord io non l'ho vista quindi da Antananarivo a Be o a San Diego Suarez, ancora più a nord, eh, l'avrei voluta fare. Poi eh, conto di poterla fare clima permettendo eh, verso, verso fine anno, ecco, eh, perché il progetto sarebbe quello di eh, contattare questa associazione che ha il centro nell'isola di Nosibè, e un po' come ho fatto per una pedalata per Fanuvu, eh, progettare il percorso da Antarivo a nord fino ad arrivare a questa, a questa associazione che è ancora italiana. Anche questo è abbastanza la strada perché, perché la Puoi contattare da casa, ti ci puoi eh, confrontare o anche incontrarli come ho fatto con quella veneta che sono qua a due passi. E quindi, con di rifare perché, sai cosa Alan? Adesso, se tu mi chiedessi, eh, facciamo una pedalata e andiamoci a vedere il Ladakh in India, eh, come ha fatto il tuo mh, ospite. Sì, mi piacerebbe tantissimo, ma ho bisogno di questo valore aggiunto, ne ho veramente bisogno adesso, perché questa esperienza mi ha, mi ha lasciato questo. Cioè, ho detto la DAC, ma, ma, ma senza, senza seditare nessun luogo, eh, perché i luoghi della Terra sono tutti belli e importanti. Eh, però ecco voglio dire, solo la pedalata, unicamente per attraversare un luogo, come adesso mi sembra un po' poco, perché con la bicicletta si può fare qualcosa, lo dici tu nel titolo, si potrebbe anche eh, fare questo. A me piace che passo un messaggio, perché perché c'è anche una cultura del ciclista e del cicloturismo che bisogna che gliela diamo, eh, che gli diamo un, un indirizzo più posi positivo e propositivo, perché molti pensano che siamo i pedalatori del fine settimana che fanno di questa attività una cosa per più giorni, cioè bisogna anche Potrebbe anche arrivare un altro messaggio, cioè cicloturismo è anche, perché no, insomma, fare qualcosa. È vero che ogni viaggio e ogni pedalata ti arricchisce intimamente e vieni a casa con un bagaglio, però volendo, correggimi se sbaglio, anche lasciare tu qualche traccia nel luogo che vai, perché no, mi spiego... Qualche traccia che sia positiva e, e come hai fatto tu, sì. sia semplicemente andare in un luogo che magari è più povero, dove le persone sono più in difficoltà rispetto a dove viviamo noi e addirittura portare eh, inquinamento o sfruttamento eh, in altri termini. Ecco, questo è quello che la bici non fa: il viaggiare in bicicletta. <coughs> Principalmente ha questo potere, no? come dici anche tu, di connettere le persone e se uno ha voglia, nell'indole di chi viaggia in bicicletta, si può fare tanto altro, si può davvero fare, fare altro, pubblicizzare. No, ho scoperto. Ecco, qui siamo nella pedalata del giorno, dal mattino a sera, c'è una foto bellissima che rende veramente il senso della partecipazione che hanno tra loro. Eh, ovviamente le biciclette dei ragazzi erano, vabbè, biciclette sostanzialmente non di grandissima qualità e una si è rotta a un certo punto del percorso. Beh, loro si sono... Eh, Han cercato una corda l'hanno legata e i due l'hanno trainato questo perché era rimasto a piedi e poi non ce la facevano a salire dopo l'ho trainato anch'io quindi siamo eh, così per dire che, che, che sono partecipativi e non si abbandonano insomma tra loro sì qui siamo di ritorno dal villaggio dell'anziano che, che costruiva questi strumenti musicali <coughs> E queste sono le loro case quindi lo so rendiamoci conto e per strada incontri queste, queste realtà ho anche trovato un meccanico a modo suo ma c'era un casottino di paglia e terracotta con tre attrezzi due catene e... il problema a proposito in tal proposito è anche proprio partire con una dotazione meccanica eh, sufficiente che copra tutte le ipotesi di rischio, perché, perché non c'è materiale. Perché eh, sì, se cerchi un filo di, da, da freno, ammesso che tu abbia i morsetti, è difficile che lo trovi, non, non parliamo di altre componenti più complicate. Quindi, oh, Sono partito con una dotazione così abbastanza che poi non mi è servita poi tanto l'altro piccolo se lo posso dire brevemente è stato mettere insieme a tutto questo anche la condizione igienica del paese in cui andavo a pedalare ha richiesto la copertura di un qualche profilassi non poche queste ovviamente andando in paesi come quelli, eh, ovviamente bisogna fare, insomma, antitifica, antimalarica, antidisterica, insomma, insomma, le ho fatte un po', un po tutte quelle che l'Organizzazione della Sanità suggerisce. E, è stato... A riguardo di, di viaggiare è... in paese, tu dicevi, no? Quando si va lì bisogna attrezzarsi bene. Bisogna fare serie, eh, serie prevenzioni e vaccinazioni. Però sì. comunque questo no, no, sì. non è il caso che freni i turisti, che freni la possibilità di andare nel paese. E abbiamo sì. un'idea di un collega Adriano che, che dice che potrebbe essere di organizzare viaggi in un paese bisognoso dove una parte della quota di iscrizione del viaggio viene devoluta all'organizzazione locale in aiuto a, a quella comunità a quella popolazione sì sì sì ma le idee ragazzi basta farsene venire perché poi io non ho mica scoperto niente voglio dire non sono neanche stato l'inveniente perché con la bicicletta tanti hanno cose, eh, tutte a loro modo e, in, e a loro misura. Qualcosa hanno fatto, basta farsi venire l'idea. Questa anche eh, della, che, che propone eh, è interessante, evolvere una quota a parte lo sviluppo de, del luogo se questo è il concetto. Sì, adesso io avevo questo progetto su una cosa specifica che era il luogo di ritrovo dei ragazzi, eccetera, eccetera, ma si possono sostenere mille altre eh, condizioni, può essere una scuola, può essere anche delle attività eh, di sviluppo turistico, perché secondo me questo paese, fra la ricchezza ambientale che hanno loro, e la ricchezza intellettuale intellettiva che hanno loro perché hanno dei quozienti intellettivi enormi grandissimi prendono ma veramente ragazzi sono rimasto favorevolmente impressionato di come hanno la capacità di apprendere quello che dici che, che gli spieghi che gli racconti e è una riflessione che ho fatto al ritorno se loro avessero la possibilità eh, a minima parte di quelle che hanno i nostri ragazzi questi eh, vabbè. sicuramente avrebbero tutte le capacità per per sfruttare Io, Alan, non vorrei vorrei solo dire che probabilmente è così per molti altri Popoli e popolazioni di un mondo non eh, sviluppato. Io adesso ho toccato il Madagascar e vi parlo di loro, di, di quel paese, eh, di che cosa loro hanno dimostrato di essere eccetera eccetera. Poi magari, ripeto, in altre realtà di quel livello lì eh, potrebbero esserci le stesse condizioni comunque anche stimolare dare a loro la possibilità di ad esempio volevo dire e concludo ehm, dargli la possibilità di unire la ricchezza ambientale al loro attivismo turistico diventando delle buone guide turistiche eh, riuscendo ad avere la possibilità di condurre un mezzo per... questo a me era anche una cosa che mi era sfiorata, cioè eh, sostenere qualche, in qualche modo in qualche maniera, l'incentivazione a portare questi giovani uh, ad intraprendere delle carriere, carriere nel senso che attività lavorative che poi producono de degli introiti per loro, a me questo sarebbe moltissimo poter dire che si è creato qualcosa che sostiene un gruppo di persone che insieme hanno... capito Alan? Sì. ma questa è un'altra idea non so neanche se te ne avevo parlato ma è una riflessione che ho fatto di una altra possibilità che mi era balenata proprio perché loro come persone la loro voglia le loro capacità unite a questo ambiente che è di una bellezza straordinaria, è un peccato, è un peccato che non ci sia nessuno che conduca al viale dei Baobab, ma perché io ho visto quello, o, oppure alla terra eh, dai mille colori, perché c'è una parte del Madagascar dove c'è una concentrazione di minerali nel sottosuolo che ha generato dei colori che non dico veramente da pelle d'oro oppure in qualche foresta dove ci sono i lemuri che, che li vedi che, che sono lì in mezzo c'è qualche foto di lemuri lo sono riuscito, a, sono riuscito a farla quindi wow. vabbè sì sì sì i lemuri, sì ce ne sono 40-45 varietà, e quello più raro è il lemure bianco, tutto bianco, bianchissimo, l'ho trovato, l'ho fotografato e ci sono riuscito, perché poi sono anche un po' pigri, quando si appoggiano si appoggiano, quindi... Eh, e eh beh, belli sono animali veramente molto belli. Hanno tutti dei nomi, ovviamente, che adesso non me li chiedete perché. No, tranquillo. Eh, Ascolta, abbiamo ancora qualche minuto. Eh, io, a me piaceva è... chiudere con una foto eh, che è questa. E volevo chiederti adesso che sei tornato a casa, tu ci hai detto all'inizio che al ritorno da ogni viaggio ne stai già programmando un altro. Quindi so, mi è, ci hai parlato del fatto che hai in mente di tornare un giorno nel, in Madagascar e magari effettuare un altro percorso per tornare a visitare anche le stesse comunità che, che hai e stai aiutando ma c'è un viaggio che hai in programma oltre a questo nel breve periodo o è proprio quello il prossimo che vuoi fare? A me manca l'Oriente Alan, io vorrei eh, attraversare Laos, Vietnam e Cambogia, quello è un percorso che mi piacerebbe fare. Eh, se mi parli di idee, di progetti che si uniscono e si accavallano, eh, ci sarebbe questo, se ho capito bene la domanda che mi stavi facendo. E adesso alla ripresa eh, sceglierò, vor vorrò scegliere qualcosa, comunque uno dei due. Quello che mi trattiene sulla pedalata in Oriente eh, vabbè, te l'ho detto, insomma, mi piacerebbe che avesse ancora anche il prossimo viaggio uno scopo, tipo questo, quindi se riesco a trovarlo eh, potrebbe, potrebbe essere quello uno, oppure, oppure affidarmi ad Alan e organizzare con lui, che è una guida cicloturistica stupenda, una pedalata che potremmo chiamare, la butto lì, Pedala Madà, perché il Madagascar si abbrevia in Madà, e allora una Pedala Madà dove raccogliamo, se, se ci siete voi che ci vedete, ci ascoltate, siamo a Lana ad organizzare un tour eh, da quelle parti, così ci facciamo aiutare dai locali, che loro guidano, li paghiamo e ci portano negli alberghi siamo turismo per l'oro perché tutto poi può produrre del buono insomma lo facciamo? Beh, da, da, da. io sono accolgo eh, la tua eh, risposta eh, con entusiasmo eh, ne, nel frattempo se, nel frattempo ci stanno chiedendo di continuare la diretta perché si sono affezionati Giancarlo eh, ma il tempo diciamo è, è, è terminato e um, Ti volevo accennare, visto che hai parlato di Cambogia, Laos e Vietnam, su, rispetto alla Cambogia posso avere qualche contatto, qualche consiglio eh, anche per collegarti con le realtà, le, eh, le comunità locali, scolastiche soprattutto, perché ci sono stato, ci ho viaggiato, ho lavorato, invece per quanto riguarda il Madagascar io sono nelle, sarei nelle tue mani. <ride> Certo, certo. Eh, ci sto pensando su e vedo eh, e ogni tanto, eh, detto, insomma, comunque eh, ci sono progetti di questo tipo, ecco, bisogna il luogo dove vado adesso sento che deve essere legato a qualcos'altro, non mi ripeto e non mi dilungo. Certamente. Il Madagascar è bello. Sì, direi. Qualcuno è già pronto a partire. Eh, dice che il titolo Pedala, Madala è bellissimo, pronti via. Eh, io sono, io sono, sono entusiasta di questa, di questa nostra chiacchierata perché è, è, ci hai fatto scoprire uno dei, dei, una tua esperienza di, che è parte di tanti modi in cui. Con, tramite la bicicletta si può eh, aiutare e si può divertirsi aiutando anche qualcun altro, visitando un paese, portando a casa anche ad altri, come siamo noi, spettatori di questa tua mh, avventura, un piccolo pezzetto di paese e di comunità. E quindi ti ringrazio, magari ci vedremo in futuro per un, un nuovo viaggio che, che percorrerai. E, certo. E ti auguro una buona serata, ormai siamo la, verso la fine delle restrizioni, della costrizione di stare a casa, quindi ti auguro anche di ricominciare a pedalare e ad allenarti per il prossimo viaggio. E io ringrazio voi perché mi avete fatto rivivere come, come era inevitabile che accadesse, ma proprio raccontandovelo vi assicuro che ho presente il ciclone che ho preso, perché, perché ho preso anche un ciclone pedalando, non so Alan se è mai capitato, ma con la mentalità occidentale che dici ma sì, bagniamoci perché tanto smette 72 ore di acqua intermittente eh, non avevo più niente di tutto. Eh. Incredibile. incredibile e questo era l'ultimo ciclone di fine marzo, eh, di fine aprile e questa... sì, ho fatto anche questa esperienza e questa è tua ultima pillola, il tuo ultimo regalo de, dal viaggio no? e <ride> sì. eh, io, rubo ancora, sì, dici, tanto, smette, sì. <ride> io rubo ancora due minuti per adesso smette tanto fa un po'. io ancora due minuti per dare al prossimo appuntamento a chi ci ascolta, che sarà questa volta eh, solo in esclusiva, diciamo, su Facebook. Proviamo questa modalità eh, che sembra aver funzionato meglio e ci sarà attenzione anche un cambio di orario perché proprio perché siamo più liberi di andare in giro so che molti eh, hanno ricominciato a lavorare so anche che eh, altri eh, hanno piacere di andare in bicicletta o a camminare a fare finalmente attività sportiva quindi spostiamo di un'ora alle 18.30 ehm, venerdì prossimo, con un ospite ehm, che era anche qui presente eh, oggi, scopriremo un nuovo viaggio. Un abbraccio forte Giancarlo, ancora complimenti. Buone pedalate. Grazie ragazzi, grazie a, grazie a voi che mi avete ascoltato, grazie. Ciao. Ciao, ciao.